Ciao ragazzi, ultimamente mi capita sempre più spesso di sentire cose di questo tipo. Fare lo youtuber non è un lavoro vero. Mm. Oppure, alla tua età io facevo il militare. Che poi lo youtuber è un lavoro vero, devi rispettare tante scadenze, le battute, le, le... Vabbè, come se entrare nelle forze armate o nelle forze di polizia fosse tanto complicato. O sì. Me lo sono chiesto e quindi ho deciso di sfidarmi. dare qualcuno che ci sta provando per davvero. Cominciamo con qualcosa di semplice. Perfetto, iniziamo a fare qualche punto. È un semplice quiz a risposta multipla, o la sai o non la sai. Questi sono test attitudinali, quindi... Vabbè dai, lo sanno tutti. Cioè? Ok, servono per verificare le tue capacità di deduzione logica. In questo caso abbiamo quattro carte e tu devi scegliere quale delle due devi inserire qui. Sai dirmi quali sono? No. Dai Nico, è facile. Questo è un 3 e questo è un 4. Come hai fatto? Guarda, 10 meno 8? 2 7 meno 3? 4 E 9 meno 4? 5 Questo è sempre un test di ragionamento logico Guardando questo esempio, sapresti dirmi quali di queste tessere va qui? Dai Nico! Dai, è facile, guarda che lo spiego. Guarda queste. Vedi queste prime tre? Fanno tre. Queste qua fanno quattro. Quindi tre e quattro. Qui su sono cinque. E qua quattro. Cinque e quattro. Dai Nico, andiamo a cambiarci. Hai una delle prove fisiche. Sicura di farcela. Dai Nico, serve veramente che ti spieghi la corsa? Dai! Vabbè, sei pronto? Sono nato pronto. Via! Allora Nico, questa è una prova un po' particolare. Bisogna simulare il trascinamento di un ferito. Sono 40 metri complessivi da qui fino alla boa a tornare indietro. Ah, dimenticavo. Lui è Alfredo e pesa 70 kg. Sicuro di essere pronto? Mi prendo in giro. So come funzionano queste cose da uomini. Roba da uomini, eh? Ok Nico, sei pronto a quest'ultima prova? Dovrai sollevare una bomba. In genere è da 18 kg, però per te la facciamo da 10. Ma intendi una bomba vera? Via! avevo paura che esplodesse te lo ripeto un'ultima volta non è una bomba vera ah. vabbè forse ho perso qualche sfida però non avevo fatto colazione e avevo un po' di tendinite Vi sento comunque di darvi un consiglio se volete entrare nelle forze armate o nelle forze di polizia non fate come me preparatevi a dovere prima fidatevi Grazie <ride> Grazie